Io sono Peach Pam e questo è il mio nuovo video Allora, come ho detto nel video precedente E' anche il mio primo Oggi è Natale Vi auguro Buon Natale Comincerò dal regalo di mia madre Questo Ho scelto questo perché, allora A parte che so già cosa c'è dentro qui, Perché questo regalo è una cosa che un anno fa ho perso e mi manca tantissimo. Quando lo aprirò potrebbe essere una cosa banale, però non lo è per niente, almeno per me non lo è. Cioè mia madre ha deciso di regalarmi un sostituto, diciamo, anche se non è esattamente uguale. Oggi ok, abbiamo mangiato tutti insieme, poi basta, abbiamo guardato dei film, comunque siamo rimasti a casa, avrei voluto andare al cinema con mia sorella però alla fine non abbiamo fatto niente c'è anche un bigliettino fuori non si vedeva che carino grazie mamma se stai vedendo questo video ti do un bacione grandissimo ti voglio tantissimo bene al di là di tutti i regali che mi fai il regalo è questo anche il colore è esattamente identico è un set per la mani pure. avevo rosso, perciò l'ho voluto rosso credo proprio che passerò a questo faccio il perugino beh io mangio cioè scusate ma a me piace il cioccolato quindi io mi mangio il cioccolato poi guarda che faticosa cosa più le gaie eh. mm. mm. l'uomo l'uomo ama non perché ha interesse di amare questo o quello ma perché l'amore è l'essenza dell'anima sua che ve lo casi questo qua di mia sorella che Saluto anche lei se sta guardando questo video. Mm, un bacione anche a te. Tra l'altro ho messo la coccinella che io adoro, l'ha paccata al bigliettino. Grazie. Riesco ad aprire senza cominciare. <ride> ok. Però ho paura di rovinare, Cioè perché non vorrei rovinare i pacchetti, però quando ce l'ho ce l'ho. Eh, eh. Io sono la donna che non, sa, che non sa aprire i pacchetti. Ragazzi. Addio. È stato bello conoscerti. Nel video presentazione non ho parlato moltissimo. A parte che ero veramente in ritardo, infatti mi ero toccata perché dovevo uscire. Non ho eh, detto tutte le cose. Allora, io vorrei fare make up perché mi eh, affascino le persone che si truccano. perché sono super bellissime. Poi io ci provo e non funziona. Perché ho provato, ma avete visto anche voi, no? Io mi ispirano tantissimo e. Mi affascina questa cosa, però amo disegnare vestiti, Potrei scoprire una passione col mio up però per ora mm... io adoro disegnare vestiti. Ho sì, regalato una saponetta con burro di karité, c'è scritto amo molto, è una cosa tenerissima. E Ora allora siamo arrivati proprio all'ultimo pacchettino regalo di mia sorella. Ti saluto se sta guardando questo video, un bacione anche a te, allora. Grazie. I suoi bigliettini sono sempre una cosa bellissima perché scrive di quelle cose che boh Sono sempre sorpresa quando mi scrive i bigliettini perché non me li aspetto mai Cioè non immagino mai che cosa potrebbe scrivermi Nooo ho preso una cosa bellissima che avevamo visto insieme una volta Questa cosa? Che cos'è? Questa è una gomma a forma di cioccolato Sono un amante del cioccolato e dei dolci Cioè io vorrei tutto dolci è bellissima c'è scritto cioccolato e sembra cioccolato questa gomma è stupenda e non la userò mai perché è troppo bella oppure tipo la uso soltanto in un, in un angolino come se fosse mossa quindi sentirei tipo mangiapolo invece beh, è gommetta Con portachiavi a forma di panda bellissimo ringrazio a tutti e dai direi che sono finiti ricordatevi di commentare, lasciare un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e niente, noi ci rivediamo al prossimo video.